Okay. buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti al Santa Chiara Lab dell'Università di Siena. Io sono Fiorino Iantorno, il direttore del, del centro. Vi do a nome di tutti il benvenuto a Siena, è la nostra università, il Santa Chiara Lab. Ci tenevamo molto a questo appuntamento, eh, siamo contenti, spero che siate arrivati senza troppe difficoltà. Siena è una città che, come vedete, è molto sostenibile, si arriva lentamente a una città slow da questo punto di vista, però questo non toglie, diciamo così, il grande numero di studenti che ogni anno arrivano da noi e per iniziare questa scuola, per dare il senso del fatto che siamo in collaborazione con ASBIS e con l'Università di Siena, dove appunto siamo qui lascerei la parola al professor Francesco Frati, magnifico rettore dell'Università di Siena Grazie, grazie, buongiorno a tutti, grazie a Fiorino inizio ovviamente dandomi il benvenuto, dandovi il benvenuto a nome eh, dell'Ateneo che ho il grande privilegio di... Eh, dirigere perché per noi è un, è un piacere che voi siate qua, che abbiate eh, ritenuto questa offerta che noi abbiamo fatto di organizzare questo corso meritevole di essere eh, presa in considerazione vorrei anche ringraziare eh, ASVIS per, eh, perché la collaborazione eh, con loro e la loro decisione di tenere la Summer School, la prima loro Summer School qui a Siena è molto significativa per noi perché la conferma di quello che abbiamo fatto, che quello che abbiamo fatto negli ultimi anni sul tema dello sviluppo sostenibile è, eh, ha un valore. Perché eh, siamo in un'università? Perché noi pensiamo che eh, il primo eh, strumento per promuovere eh, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e quindi soddisfare eh, il messaggio che ci è stato inviato a tutti e che l'ONU ha inviato al mondo intero sia quello di farlo attraverso l'educazione, attraverso la formazione ed allora non c'è miglior luogo di una università per, affinché questo, questo messaggio sia veicolato nella maniera più capillare possibile nella maniera più diffusa possibile ma anche nella maniera più scientificamente competente eh, possibile peraltro qui a Siena c'è una tradizione, una storia che ha radici abbastanza profonde, abbastanza lunghe, eh, di studi, di approfondimenti, di coinvolgimento sul tema dello sviluppo sostenibile, quando ancora queste due parole erano sconosciute eh, ai più. Il fatto che adesso siano diventate patrimonio dell'intera umanità è per noi motivo di grande, eh, di grande orgoglio. Eh, vorrei quindi infine eh, ringraziare il professor Angelo Riccaboni che negli anni... Si è speso tantissimo negli anni in cui ha, ha diretto eh, l'Ateneo prima di me, si è speso tantissimo proprio per posizionare il nostro Ateneo al centro eh, dell'attenzione regionale e mondiale, come sapete attraverso eh, il network SDSN e questa giornata di oggi... Eh, per certi aspetti è il punto di arrivo di questo percorso ma per molti altri aspetti molto più importanti per noi è un punto di partenza per aprire nuovi ed interessantissimi scenari grazie Applausi. grazie magnifico Prima appunto di dare la parola al professor Angelo Riccaboni, coordinatore della scuola, eh, saluterei anche il direttore generale il dottor Fidore dell'Università di Siena che ci ha venuto in questo e eh, lo ringraziamo perché ha lasciato i suoi impegni. Come diceva il magnifico rettore, il professor Angelo Riccaboni, coordinatore della scuola, Presidente del Santa Chiara, a lui darei la parola per spiegare un po' perché siamo qui. Sì, molto velocemente, grazie innanzitutto per essere qui, forse è meglio usare questo. La scuola diciamo, è un'iniziativa un che con Enrico Giovannini abbiamo intrapreso perché siamo convinti che per promuovere lo sviluppo sostenibile l'educazione, come diceva Francesco Fratti, è fondamentale. Voi sapete purtroppo il nostro Paese in tutte le classifiche che riguardano l'attuazione dell'Agenda 2030, diciamo con un eufemismo, non si pone ai primi posti. Eh, forse avete visto l'analisi di SDSN, siamo intorno al trentesimo posto, quindi si può fare sicuramente meglio ci interroghiamo come fare Asvi sta facendo moltissime cose SDSN è impegnata in molti fronti e siamo tutti d'accordo che l'educazione può fornire veramente un grande stimolo e un grande, anche un grande percorso può definire per promuovere l'agenda 2030 quindi si fanno tante cose certamente forse mancava nel panorama una summer school su questi argomenti una summer school che come in eh, qualche modo ha accennato anche Fiorino è rivolta eh, non a una tipologia specifica di profilo professionale o di, o di competenza, è molto eterogenea. e questo l'abbiamo fatto apposta perché crediamo che soltanto dall'incontro fra diversi saperi, tra diverse prospettive si può veramente andare avanti e questo è un pochino, sarà un pochino anche il, il tema della scuola, la scuola vuole essere una scuola interdisciplinare e quindi con le difficoltà del caso perché non è facile avere questo tipo di approccio quindi voi sarete sottoposti a una prima settimana molto intensa dove vedrete molti interventi con diverse prospettive quindi sfidando un po' le vostre competenze attuali ma anche, siamo sicuri, promuovendo nuove competenze e poi come sapete nella seconda settimana ci sono tre stream uno legato al tema della scienza e innovazione, uno alle policies e uno riguardo al mondo delle imprese quindi una, due settimane molto intense tra l'altro vorrei sottolineare il fatto che, eh, non ha detto Francesco ma eh, su questo siamo totalmente d'accordo, Siena è un'icona globale dello sviluppo sostenibile, Siena e i suoi territori, questo lo vedrete anche fra poco con un bellissimo contributo di, di Gabriela Piccini, ma proprio perché è un'icona globale vedrete in queste settimane che non sarete sempre in un posto bellissimo come Santa Chiara ma sarete anche portati a vedere cose al di fuori di questo, di questo luogo in città e nel territorio, quindi come avrete notato si andrà in contrada per una cena, si andrà al trekking urbano, si andrà in un'azienda agrituristica nel territorio, si andrà a vedere il buon governo dal vivo, quindi sarà sicuramente una serie di occasioni che ci permetteranno, vi permetteranno di capire ancora di più perché Siena è veramente una icona globale dei temi dello sviluppo sostenibile dal punto di vista eh, economico, sociale, culturale e ambientale. Non di quattro, vi ringrazio, il tema delle soluzioni sarà un altro tema che caratterizzerà questi incontri, aspettiamo da voi un feedback, aspettiamo da voi commenti e suggerimenti, questa è la prima edizione ma vorremmo farne molte altre. Grazie. Grazie E per noi partner importante della scuola, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, eh, abbiamo avuto tante richieste, Cristiana Friamanti è, è stata quella che un po' ha dovuto sobbarcarsi insieme a Simone Cresti, insomma la lettura dei vostri curriculum, dei vostri project work, quindi ora ci porta il saluto e intanto gli do un volto e ve la presento. Grazie. Io per o male vi conosco quasi tutti da vostri curriculum e alcuni di voi li riconosco. Innanzitutto vi porto i carissimi saluti del professor Giovannini che purtroppo non è potuto essere qui per motivi istituzionali ma sarà con noi poi l'ultimo giorno della Summer School. Uh, benvenuto a tutti, è veramente un, un bellissimo giorno per tutti noi. Um, creare questa scuola è stato un, un po' un sogno, no? l'idea, la vision, la mission di, anche di Asvis, Asvis che nasce proprio con l'idea di formare e di informare la società civile su quelli che sono gli obiettivi. E come diceva il professor Riccaboni e anche il medico rettore, l'educazione viene prima di tutto. Ecco, Asvis è in prima, è in prima linea per quanto riguarda l'educazione a tutti i livelli, l'istruzione a tutti i livelli. La Summer school è l'esempio migliore due settimane intense avrete modo di parlare con professionisti esperti, persone del mondo del lavoro delle imprese e della pubblica amministrazione che vi porteranno dei progetti concreti, reali su cosa si può fare e quello che ci aspettiamo da voi, da voi ci aspettiamo che prendete queste competenze queste esperienze e le facciate vostre affinché poi magari il prossimo anno ci racconterete quali sono i risultati di quello che avete vissuto qua vi preghiamo anche di darci un vostro feedback come diceva prima è fondamentale la prima edizione, ne faremo molte altre però vogliamo sicuramente migliorarci ogni volta quindi benvenuti a tutti e sono veramente contenta di avervi tutti. grazie Cristian. grazie Cristina. E uh, l'altra persona che vi devo presentare, è uh, Simone Cresti, lui lavora al Sant'Egra Lab ma è anche SDSN Med, insieme appunto a Cristina hanno avuto il compito un po' di essere la faccia didattica organizzativa di questa uh, nostra prima summer school. Grazie Ferino, eh, ciao a tutti, eh, come diceva Cristina l'ho accompagnata in questi, in questi giorni per la costruzione di questo progetto e accompagnerò anche voi, staremo tutti insieme per queste due settimane, insieme anche a Eugenio e Lucilla perché saremo i tutor di questa Summer School. Quindi vi. Romperemo le scatole quando è l'ora di andare in classe, vi eh, presenteremo i docenti di ogni giorno e eh, da parte mia sono anche, eh, mi sento anche privilegiato di essere all'interno di questo progetto perché spero di imparare da voi e dai docenti che si susseguiranno in queste due settimane qualcosa eh, di importante perché... Eh, tutti noi siamo impegnati eh, quotidianamente eh, nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030. Vi presento ancora brevemente Lucilla eh, ed Eugenio. Okay, Lucilla Persichetti e sarà appunto uno dei tutor che vi, vi assisterà in questi giorni. Buongiorno a tutti, sono Lucilla Persichetti del segretariato dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e vi ringrazio per essere qui, io e insieme a Eugenio noi saremo a vostra disposizione per qualunque esigenza in quanto tutor per sostenervi in queste due settimane. Grazie Lucilla e Eugenio Carli, Università di Siena. Ciao a tutti, sono Eugenio Carli dall'Università di Siena. Non c'è molto da dire se non quello di che appunto io, Lucilla e Simone siamo, saremo un po' i vostri, diciamo, referenti per qualsiasi cosa, per qualsiasi esigenza, necessità, sia a livello organizzativo, sia a livello tecnico pratico. E posso solo aggiungere che anch'io mi ritengo fortunato a partecipare a questa scuola e non, insomma, non vedo l'ora di iniziare i lavori insieme a voi. Grazie. Bene.